stiamo eh, realizzando il corso, eh. si è scoperto che 3.300 anni fa le persone facevano allungamento dei capelli, dal 1990 ancora, dopo 32 anni ancora stiamo facendo estensioni. La visione dei capelli che è un prolungamento della persona acquisisce felicità, e quindi hanno trovato queste 100 mummie Non mummificate? Non mummificate, bravissima hai studiato bene con il DNA hanno scoperto che 100 28, persone, 28, mummie, 28 di queste mummie erano donne <ride> erano e queste donne. donne avevano queste estensioni di capelli che andavano da 0,5 a 1 cm di diametro di spessore e dai 20 ai 30 cm di lunghezza di tutti i colori, di tutti i tipi, ci mossi, bici. Ma tu immagina proprio eh, la, la scelta del colore, da un capello afro a un capello indiano, eh, già all'epoca si poteva creare eh, veramente capelli rossi sui neri certo. e quindi eh, sarebbe stata una grande interazione, hanno sempre tenuto all'estetica perché questo non serviva solamente alla morte, ma... Eh, anche da niente. Esatto, ma per mettersi all'epoca un'estensione, qualcuno che ti dona i capelli o qualcuno che devi uccidere per i capelli, perché all'epoca era solamente per poche persone. E quelle persone sicuramente rimanevano sempre nella casta delle persone più ricche dell'epoca. La tua opinione dell'estensione adesso, e guardando anche quello che è stato, secondo me è una moda? No, è uno un stile di vita fantastico? Bella, bella. Mi piace questa risposta. Bene, eh, io per il momento vi saluto e con Azzurra che è molto timida okay. siamo riusciti a farla parlare questi 5 minuti di formazione high-station. <musica> Come dice Daniele Benedetti eh, che è uno dei miei idoli fantastici. Eh, e lui girava, girava questi video, ma non se lo profilava nessuno. Poi ripetendo, ripetendo, poi piano piano metti quelle tre parole che possono aiutare le persone in un secondo. Perché chi vede questi video su YouTube, o in qualsiasi. Eh, ha bisogno di acquisire un qualche cosa che possa utilizzarlo nella vita per esempio io adesso con tutte le competenze che ho potuto acquisire per fare queste dirette ultimamente sono stato anche contattato da un paio di dottori che eh, disperati mi chiedevano eh, di imparare a fare le dirette e fare eh, corsi online queste cose eh, per farle ti puoi avvalere di professionisti, ma è anche vero che bisogna impararle per noi stessi perché a tempo reale come una televisione, come un film, tu puoi essere partecipe in prima persona per trasformare quell'idea in realtà e questa è realtà parlata insieme a voi. Quindi, viva la vita, viva il, imparare eh, le cose, star bene con noi stessi e noi ci siamo ritagliati una nicchia di mercato che è l'allungamento di che Io sono un parrucchiere da 50 anni, so tagliare, so acconciare, so fare anche delle cose incredibili, eh, però ho imparato anche a fotografarle, a riprenderle, a raccontarle eh, per, perché questo è il modo di vivere se dei dottori mi vengono a chiedere che devono imparare c'è bisogno di competenze quindi ehm, ci sono lavori che nascono e lavori che muoiono e quindi anche nel nostro campo della parruccheria attraverso la sensibilità del parrucchiere ma c'è una proposta di legge per fare l'università per fare il parrucchiere che sarebbe fantastico così uno potrebbe acquisire delle competenze migliori come qualifica professionale nell'ambito della parruccheria per esempio io me stesso sono specializzato sull'allungamento di capelli perché ne parlo da quando mi alzo a quando vado a dormire ma se potevo parlare del colore sarei diventato un campione nella colorazione e quindi questo ci fa pensare che dobbiamo solamente eh, guardare dentro noi stessi vedere le nostre attitudini e noi Estensore Group vogliamo eh, insegnarti questa cosa qua te parrucchiere che mi stai ascoltando eh, ma puoi anche vivere la tua vita come la stai vivendo adesso però è anche vero che dentro una parruccheria eh, se noi utilizziamo nove aggettivi aggiungiamoci l'aggettivo extension per farli diventare dieci e farlo entrare nella nostra routine perché tanti banchieri mi dicono ah no, questo è un quartiere che l'estation non è vero se non parli non crei valore e se non crei valore non crei economia quindi il caloricum estensore group è una persona semplice che piace, è appassionato sull'estation e mi piace motivare i parrucchieri perché nel momento che un parrucchiere è motivato, guarda caso, escono fuori allungamenti di capelli proprio dalle sue clienti. E quindi allargare, come estendere non nella lunghezza ma nei piccoli inserti per raggiungere subito un risultato, questa è l'innovazione delle persone che sono appassionate o centri appassionati di allungamento di capelli.